È una di quelle favole che fanno bene al cuore, che fanno bene ai bambini, ma soprattutto ai bambini che sono dentro gli adulti. Il Gigante Egoista di Oscar Wilde Ogni pomeriggio, appena uscivano da scuola, i bambini avevano l'abitudine di andare a giocare nel giardino del gigante. Era un grazioso e vasto giardino, con erba soffice e verde. Qua e là sull'erba c'erano bellissimi fiori che sembravano stelle e dodici alberi di pesco che in primavera fiorivano di bianco e rosa e in estate davano frutti succosi. Gli uccelli si posavano sugli alberi e cantavano così dolcemente che i bambini interrompevano i loro giochi per ascoltarli. «Come siamo felici qui!» gridavano gli uni agli altri. Un giorno il gigante tornò. Era stato a visitare suo fratello, l'orco di Cornovaglia, e si era trattenuto con lui per sette anni. Dopo sette anni, aveva detto tutto quanto aveva da dire e si era deciso a tornare nel suo castello. Quando arrivò, vide i bambini che giocavano nel giardino. «Che cosa state facendo laggiù?» gridò con voce burbera, e i bambini scapparono via. «Il giardino è mio!» proclamò il gigante. «Chiunque può capirlo, e non permetterò a nessun altro di giocarci!» Così vi costruì un alto muro tutto intorno e mise un cartello vietato l'ingresso. I trasgressori saranno perseguiti a termine di legge. Era veramente egoista quel gigante. I poveri bambini ora non avevano un posto dove giocare. Provarono a giocare sulla strada, ma la strada era veramente sporca e piena di polvere e sassi accuminati e a loro non piaceva. Erano soliti gironzolare intorno alle mura invalicabili dopo l'orario di lezione, parlando fra di loro dello stupendo giardino all'interno. Come eravamo felici lì, si dicevano. Poi arrivò la primavera e in tutto il paese spuntarono deliziosi fiorellini sui quali svolazzavano gli uccellini novelli. Soltanto nel giardino del gigante egoista era ancora inverno. Gli uccelli non si preoccupavano di cantare perché non c'erano i bambini e gli alberi si dimenticarono di fiorire. Un giorno un bellissimo fiore mise la sua testolina fuori dall'erba, ma quando vide il cartello fu così dispiaciuto per i bambini che si infilò nuovamente nella terra e ritornò a dormire. I soli contenti furono la neve e il gelo. «La primavera ha dimenticato questo giardino!» esclamarono. Così che noi potremo viverci tutto l'anno!» La neve coprì l'erba con il suo mantello bianco e il gelo dipinse d'argento tutti gli alberi. Quindi invitarono il vento del nord a stare con loro ed egli venne. Era avvolto in una pelliccia e ruggì dal mattino alla sera nel giardino e abbatté i comignoli. «Questo è un posto piacevolissimo», disse. «Dobbiamo evitare la grandine». E la grandine arrivò. Ogni giorno, per tre ore, questa crepitò sul tetto del castello finché non ebbe rotto la maggior parte delle tegole. E allora si mise a correre senza mai fermarsi intorno al giardino, più forte che poteva. Era vestita di grigio e il suo alito era di ghiaccio. «Non capisco proprio come mai la primavera tardi così tanto a venire», disse il gigante egoista, guardando dalla finestra il suo giardino freddo e coperto di neve. «Spero che il tempo possa cambiare presto», disse. Ma la primavera non arrivò e nemmeno l'estate. L'autunno portò frutti dorati in tutti i giardini, ma non in quello del gigante. È troppo egoista», disse l'autunno. Così là era sempre inverno e il vento del nord, la grandine, il gelo, la neve, danzavano qua e là tra gli alberi. Una mattina il gigante stava disteso nel suo letto, sveglio, quando sentì una musica dolcissima. Gli sembrò così dolce che pensò che dovessero essere i musicanti che passavano. In realtà era soltanto un piccolo fanello che cantava davanti alla finestra. Ma era da tanto tempo che non sentiva cantare un uccello nel suo giardino, che quella gli sembrò la musica più soave del mondo. Allora la grandine smise di ballargli sulla testa e il vento del nord cessò di ruggire e un delizioso profumo entrò attraverso i battenti aperti. «Credo che sia veramente arrivata la primavera!» disse il gigante e saltò giù dal letto per guardare fuori. Che cosa vide? vide una scena stupenda. Da un piccolo buco nel muro i bambini si erano insinuati nel giardino e stavano seduti sui rami degli alberi. Su ogni albero che poteva vedere c'era un bambino e gli alberi erano così felici di avere di nuovo i bambini con loro che si ricoprirono di germogli e agitavano delicatamente i rami sulla testa dei bambini. Gli uccelli stavano volando qua e là cinguettando allegramente e i fiori occhieggiavano tra l'erba verde e ridevano. Era una scena deliziosa. Solo in un angolo era ancora inverno. Era l'angolo più lontano del giardino e lì un bambino stava dritto in piedi. Era così piccolo che non riusciva a raggiungere i rami degli alberi e vi girava intorno piangendo amaramente. Il povero albero era ancora coperto di neve e di gelo e il vento del nord soffiava e rugiva tutto intorno. «Sali, bambino!» disse l'albero e piegò i rami più forte che poteva, ma il ragazzo era troppo piccolo e il cuore del gigante a quella vista si squagliò immediatamente. «Come sono stato egoista!» esclamò. «Ora so perché la primavera tardava a venire. Metterò quel bambino in cima all'albero e destinerò per sempre il mio giardino ai giochi dei bambini» era davvero molto dispiaciuto per quello che aveva fatto. Così scese furtivamente e aprì senza rumore il portone di fronte, uscendo dal giardino. Ma quando i bambini lo videro si spaventarono talmente che scapparono via e nel giardino ritornò l'inverno. Soltanto il bambino più piccolo non fuggì perché aveva gli occhi così pieni di lacrime che non poteva vedere il gigante avvicinarsi il gigante gli si avvicinò da di dietro, lo prese gentilmente per mano e lo sollevò sull'albero. E l'albero fece immediatamente sbocciare i fiori. E gli uccelli si posarono cantando sui rami. E il bambino tese le braccia e le gettò al collo del gigante e lo baciò. E gli altri bambini, quando videro il gigante, che non era più cattivo come un tempo, tornarono di corsa e con loro tornò la primavera. Bambini! «Il giardino è vostro ora», disse il gigante e prese una grande scura e abbatté il muro. Alle dodici, quando la gente uscì per andare al mercato, trovò il gigante che giocava con i bambini nel giardino più bello che avessero mai visto. Tutto il giorno giocarono. La sera tornarono dal gigante a salutarlo. «Ma dov'è il vostro piccolo compagno?» domandò. Il gigante lo amava più di tutti gli altri perché era stato lui a baciarlo». «Non sappiamo», risposero i bambini, «è andato via». «Dovete dirgli di stare tranquillo e di venire domani», disse il gigante. Ma i bambini risposero che non sapevano dove abitava e che non l'avevano mai visto prima di allora. E il gigante si sentì molto triste. Tutti i pomeriggi quando la scuola terminava, i bambini venivano a giocare col gigante. Ma il bambino che il gigante amava non si fece mai più vedere. Il gigante era gentilissimo con tutti i bambini, eppure quel suo piccolo primo amico gli mancava moltissimo e chiedeva spesso sue notizie. Come vorrei vederlo ancora, era solito ripetere. Passarono gli anni e il gigante divenne molto vecchio e debole. Non poteva più partecipare ai giochi, così, seduto su una grande poltrona, si limitava ad osservarli ed ammirare il giardino. «Ho tanti fiori bellissimi, ma i fiori più belli di tutti sono i bambini!» esclamava ogni tanto. Una mattina d'inverno guardò fuori dalla finestra mentre si vestiva. Ora non odiava più l'inverno, perché sapeva che era semplicemente la primavera addormentata. E sapeva che i fiori si stavano soltanto riposando. Improvvisamente si strofinò gli occhi e guardò con meraviglia. Era certamente una visione incredibile. Nell'angolo, più nascosto del giardino, c'era un albero completamente coperto di fiori bianchi. I suoi rami dai quali pendevano tutti i fiori d'argento erano interamente d'oro e sotto c'era il bambino che il gigante aveva amato. Il gigante corse al piano inferiore con il cuore colmo di gioia e uscì in giardino, attraversò velocemente il prato e si diresse verso il bambino. Quando arrivò vicino al suo viso si fece rosso dall'ira e chiese chi ha osato ferirti sulle palme delle mani del bambino c'erano i segni di due chiodi e i segni di due chiodi erano anche sui suoi piedini. «Che ho osato ferirti?» gridò il gigante. «Dimmelo, affinché io possa prendere la mia grande spada e ucciderlo!» «No!» rispose il bambino. «Queste sono le ferite dell'amore!» «Chi sei tu?» domandò il gigante, mentre uno strano, mentre uno strano timore lo prendeva e si inginocchiò davanti al bambinetto e il bambinetto sorrise al gigante e disse tu una volta mi hai permesso di giocare nel tuo giardino, oggi verrai con me nel mio giardino che è il paradiso. Quando i bambini quel pomeriggio vennero a giocare trovarono il gigante che giaceva morto sotto l'albero, tutto coperto di fiori bianchi.